Gli infissi in alluminio sono freddi? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi in alluminio per abitazioni private con il sistema Bisacchi. spesso è un'osservazione che viene fatta sull'infisso in alluminio se è freddo perché si ha un retaggio del passato degli anni 60 e 70 dove c'erano quegli infissi in alluminio color alluminio senza nessun isolamento che facevano anche condensa e quelli erano infissi realmente freddi sia a vedersi sia come estetica ma sia anche al tatto con un infisso invece di nuova generazione a taglio termico che ha raggiunto le prestazioni di isolamento praticamente il pari di un infisso in legno un infisso in pvc e anche con le colorazioni magari una finitura opaca perché anche l'occhio vuole la sua parte nella sensazione del freddo si è raggiunto un tale livello che definirli freddi mi sembra un po' eccessivo poi che cosa succede se io tocco una superficie in alluminio che magari mi è alla stessa temperatura di un infisso di in legno e di un infisso in pvc diciamo che un infisso fatto come si deve e installato come si deve potrebbe avere una temperatura superficiale attorno ai 16 gradi se fuori ho 0 gradi e dentro ne ho 20 al tatto lo potrò sentire leggermente più freddo ma non, non perché è il freddo di fuori che viene dentro questo non avviene se il taglio termico lo blocca ma perché i miei 36 gradi della temperatura corporea si vanno a trasferire nella superficie dell'alluminio E non è un ingresso di freddo ma è un po il mio caldo che si trasferisce sull'infisso cosa che invece sull'infisso in legno viene attutito perché il legno è molto isolante quindi questo trasferimento lo avverto ma in maniera molto molto meno decisa diciamo così invece a livello proprio di sensazione di freddo un infisso di nuova generazione soprattutto se sono quelli minimali di design di un bel colore è difficile averla c'è una sensazione di design non di freddo ecco, tutt'altro se stai pensando di acquistare nuovi infissi e ancora hai qualche dubbio sul tipo di materiale sul tipo di vetri sulla posa in opera e stai già facendo dei preventivi magari anche un po di confusione perché ognuno ti dà ti dice quello che è meglio, se è il suo preventivo è meglio dell'altro, lui lavora meglio, lui monta meglio. Ecco, proprio per questi motivi ho creato un servizio di consulenza con Sistema Bisacchi dove posso aiutare tutte le persone in giro per l'Italia attraverso questo servizio. Puoi sapere di più su www.blogbisacchi.it e richiedere una consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!